Gerardo ed Dio ci conosciamo da gran tempo e abbiamo fatto tante cose insieme, Insomma, siamo quasi una piccola squadretta che va in giro per parlare di, di cose importanti, di cose serie, prendendo lo spunto per lo più dai suoi scritti. E tra l'altro ne approfitto per dire che sarà con noi a Torino per la prossima edizione di Biennale Democrazia che si svolgerà alla fine del mese di marzo. Non so che data sia. Mi pare un Se sabato. riesco a trovarla, però... Comunque non, per non importa. Adesso veniamo a questo libro che, come diceva il nostro Presidente, riguarda questa opera, opera d'arte si dice la Costituzione più bella del mondo, la, la, la realtà è che le Costituzioni non, non si devono valutare secondo criteri estetici, le Costituzioni sono dei documenti politici che ci indicano la direzione verso la quale si, un popolo, una società politica, una società civile dovrebbe muoversi per rispettare, per conquistare alcuni risultati di natura, di natura anche ideale. Ecco. Ma la nostra Costituzione ha una caratteristica particolare, che è un documento polemico, non è un documento irenico, ci dice che la prospettiva che nel 1946-47 i costituenti hanno individuato dopo la seconda guerra mondiale, questa prospettiva non corrisponde alla realtà del nostro paese e per questo si dice che è una costituzione polemica, basterebbe ricordare l'articolo celeberrimo 3,2 che è stato poi anche... Imitato in tante altre Costituzioni, questo articolo che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori, tutti i lavoratori nel la prospettiva costituzionale saremo tutti noi, perché il lavoro è un diritto, dice la Costituzione, ma è anche un dovere, ecco. La partecipazione di tutti i lavoratori alla vita civile, politica, economica, culturale, tutto quanto. Quindi questo è un articolo che ci dice che essendoci un compito da svolgere la realtà non è ancora quella, quindi chi agisce secondo la Costituzione dovrebbe mettere in atto politiche di trasformazione sociale per raggiungere quell'obiettivo. Questo lo dico perché eh, viviamo in un momento in cui la Costituzione è diventata un, uh, un tema... Se ne parla, posso dire, se ne parla troppo, e se ne, e se ne parla qualche volta a sproposito e qualche volta in luoghi non adatti a parlare di cose serie. C'è il rischio che venga trasformato in una specie di totem, però svuotato di contenuto. Forse state pensando a qualche cosa che abbiamo potuto verificare nei, nei giorni scorsi. Quando si è fatta la lettura di due articoli con un tono eh, enfatico, entusiastico, non faccio nomi, non ce n'è bisogno, e, però si è fatta una strana operazione. Questi due articoli che sono stati letti e sono l'articolo 11 che riguarda la pace e la guerra e l'articolo 21 che riguarda la, la libertà di espressione dei propri convincimenti. E questi due articoli sono stati letti parzialmente e come se tutto andasse bene. Allora, questo libro... Come? Non è d'accordo? Cioè? penso che sia importante questo periodo? Parlarne, ma non c'è dubbio, però c'è modo, modo e modo, luogo e luogo per parlarne. Quello che io temo è un, diciamo, una, una riduzione della Costituzione a luogo comune, luogo comune che perde però il suo mordente. Ecco allora questo libro ed è questa una situazione in cui devo dire posso fare una considerazione personale qualche tempo prima che si verificassero queste ultime cose e anche prima che uscisse il libro di Gerardo adesso ne parlo io mi sono, mi sono detto io non voglio più avere a che fare con la Costituzione io che ho per più di 50 anni in realtà era un po' una buttata, insomma, ma per dire che c'è un clima attorno alla Costituzione che è pericoloso per la Costituzione medesima, perché la Costituzione, ripeto, dovrebbe essere letta nella prospettiva di una critica dell'esistente, di un miglioramento dell'esistente. Allora, questo libro, che io non sapevo che avrei ricevuto in questi ultimi giorni, Cade proprio in questo momento, nel momento in cui c'è bisogno che ci si renda conto che la Costituzione, come è stata pensata e elaborata, è una cosa. Eh, 60 anni di vita costituzionale, sono 60, quanti sono? Quello che è, l'hanno in realtà in qualche misura eh, svigorita, l'hanno eh, piegata al contingente e quindi se noi leggiamo la Costituzione e guardiamo la realtà ci accorgiamo di una distanza, di una distanza che, fa, che fa impressione. Questo libro è intitolato Anticostituzione e non è un libro contro la Costituzione, anzi, sotto sotto, penso che il tuo impegno civile consiste dire, nel dire questo, c'è questo scarto e non bisogna demordere dal continuare a lavorare per cercare di di avvicinare realtà e desideri costituzionali. Come direbbero i, i giuristi, l'essere al dover essere. Quindi voglio dire, penso che eh, ci rivedremo ancora eh, con Gerardo, magari proprio qui per parlare di questi temi in, in avvenire. Dunque, come è costruito questo, questo libro? C'è da una parte, in una colonna, il testo della Costituzione. Nella colonna opposta c'è cioè, come dovrebbe essere scritto quel tale articolo. È un commento articolo per articolo, non ci sono tutti naturalmente, perché ci sono degli articoli nella Costituzione solo tecnici. Insomma, se la Costituzione dice che eh, il Consiglio superiore della magistratura dura in carica quattro anni, cosa volete che, che si... Ma insomma, soprattutto le grandi norme di principio Ecco, sono il eh, quadro, quelle fond davvero fondamentali. Sono indicate nella colonna di sinistra, nella colonna di destra, sono eh, riscritte tenendo conto di quello non che c'è scritto, ma di quello che è, Ecco, per far capire lo scarto. Vi faccio naturalmente, so non posso ripercorrerlo tutto, ma vi faccio solo due. Eh, Anzi, forse tre esempi. Mm. Cominciamo dall'articolo 1, fondamentale, no? Lo conosciamo tutti a memoria. Mm. Bra bravo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Questo è il testo della Costituzione sul quale si, potrebbe, si potrebbero scrivere trattati, a cominciare dal commento della parola Italia, cioè voglio dire nei manuali di diritto costituzionale si dà per scontato che si sappia che cosa è l'Italia, ma uno può avere una nozione geografica, una nozione etnica, una nozione culturale, insomma su tutti grandi temi l'Italia è una repubblica democratica. Allora la riscrittura è questa, leggo la quarta di copertina, non perché abbia letto solo la quarta di copertina, eh? sia ben chiaro, la riscrittura, l'Italia è una repubblica democratica a tendenza monarchico-feudale, fondata sul lavoro e sulla rendita. La sovranità appartiene al popolo che tende a evitare di esercitarla per non essere chiamato a risponderne. Ecco, ditemi voi se questa, ne, se, diciamo, se la Costituzione dovesse essere lo specchio della realtà, se questa formulazione non è più adeguata di quella originaria. Eh, questo libro non solo contiene una riscrittura dei singoli articoli, ma ogni riscrittura è poi spiegata, commentata, con un tono molto... Pacato, voglio dire, io sarei perfino un po' più iracondo, ecco, diciamo, ma invece tu hai uno stile così eh, discorsivo e, e persuasivo, è una, è una caratteristica non solo dei suoi scritti, ma anche del loro autore, eh, che, lo rend, che ce lo rende particolarmente gradito e caro. Questo per l'articolo 1. Prendiamo, dicevo, l'articolo 11, che è uno di quelli più tormentati oggi, come voi sapete, perché eh, quello che succede in Ucraina e eh, l'impegno diciamo, che l'Italia ha nel nostro, in questo momento, in quella, in quella guerra, ha posto dei, degli interrogativi profondi alla Costituzione. Articolo 11, quel famoso, l'Italia ripudia, no? L'Italia ripudia, lo sapete tutti, non la conoscenza a memoria? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ripudia la guerra. E poi procede dicendo che quando nascono delle controversie la via eh, maestra, anzi l'unica via per risolvere le controverse internazionali non è quella dell'aggressione bellica, ma è quella della trattativa diplomatica. Non lo leggo tutto. Riscrittura di Gerardo Colombo. L'Italia ripudia in linea di principio la guerra. Sottolineo questa specificazione, in linea di principio che vuol dire che in linea di fatto potrebbe andare diversamente. Ripudia in linea di principio la guerra come strumento alla libertà degli altri popoli e talora come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, eccetera, eccetera. Eh, consente eh, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, anche attraverso l'uso delle armi, ecco, si ripudia la guerra, ma chissà mai, anche, ecco. E c'è tutta una, una trattazione, un, trattatelli di diritto costituzionale sono quelli che seguono, che cioè spiegano l'origine di, di queste norme, il, le conseguenze che se ne dovrebbero trattare. Ripeto, quando si fa l'elogio, eh, diciamo così, poetico della Costituzione, bisognerebbe leggere integralmente i suoi E poi l'articolo 21. L'articolo 21 è quello che riguarda la libertà di manifestazione del pensiero. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e al ogni altro mezzo di diffusione. Riscrittura. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di sbeffeggiare e di insultare con la parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione. I mezzi di diffusione possono pubblicare qualsiasi notizia, comunque appresa, qualunque ne sia l'oggetto e anche oltre il rispetto della riservatezza e della dignità della persona. Io mi permetterei di aggiungere, e anche indipendentemente dalla veri non dico della verità, che è una, della veridicità, insomma, indipendentemente dal fatto che vengano controllate le notizie che si danno in ecco, e anche qui c'è una bella disquisizione sull'importanza di questa libertà in una democrazia liberale. Eh, un discorso importantissimo che poi si scontra, per esempio, anche con l'organizzazione imprenditoriale della stampa, la concentrazione della stampa e soprattutto... Eh, questo articolo 21 si dovrebbe collegare agli articoli che vengono molto dopo in materia di istruzione, di scuola, perché sarà pure una bella cosa avere il diritto di manifestare un, il proprio pensiero, ma prima di tutto bisogna avere dei pensieri. Avere dei pensieri. E dov'è che si coltivano i pensieri? Se non nella istruzione, se non nella scuola. La depressione della nostra scuola è tale per cui questo diritto rischia di rimanere campato per aria se, uno, se ciascuno di noi non ha i mezzi e neanche il desiderio di esprimere il proprio pensiero semplicemente perché il pensiero non ce l'ha. Eh, questo tra l'altro ci dice come la nostra Costituzione è molto armonica, in questo senso <ride> è un'opera d'arte perché una parte corrisponde si richiamano le diverse parti proprio come in una struttura eh, architettonica eh, io avrei finito eh, eh, è sottinteso che eh, il fatto solo che io sia qui non è solo per amicizia personale, ma perché questo libro effettivamente è, è, è importante, perché ci fa riflettere proprio su dove siamo andati a finire in tanti campi, come si pensava in origine che avremmo dovuto andare a finire. Ecco. Eh, ci fa riflettere su questo, eh, su questo scarto. E questa riflessione è fondamentale affinché la Costituzione non diventi semplicemente un testo letterario, un testo che si cita perché, perché è bello citare, cioè un luogo comune, ecco. Guai alla Costituzione che diventi un luogo comune. Quindi grazie, lo dico io, penso interpretare un pensiero di tutti quelli che... Che, che sono presenti che lo hanno avuto tra le mani o che lo avranno penso di interpretare questo sentimento ringraziando Gerardo calorosamente per questo suo ultimo diceva il nostro presidente ultimo lavoro ultimo, ultimo quello che ha scritto da ultimo ma tanti altri testi seguiranno Grazie. Grazie, grazie davvero, grazie tantissimo per questa presentazione del libro eh, che mi onora molto perché poi sentendo queste parole da te è importante. Allora, cosa vi dico io che ha già detto tutto il professor Zagabeschi? Io potrei parlarvi de, de, de, di come è nata l'idea di scrivere questo libro e potrei star qui anche parecchio perché è una storia alla fin fine è una storia abbastanza lunga. Nel senso che io ho fatto il magistrato, ho fatto il giudice, poi il, il sostituto procuratore della Repubblica, il pubblico ministero, poi ancora sono tornato a fare il giudice in Cassazione per 33 anni. E quindi ho avuto, cosa che dico tra parentesi, eh, sperando che vada bene comunque, eh, cosa che non succede eh, a tutti anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, ho avuto contatti frequentissimi con la Costituzione. Mi è successo più volte di presentare o proporre questioni sulla legittimità costituzionale di una legge. Credo che voi sappiate, tutti quanti, che la Costituzione è la nostra prima legge e richiede obbedienza a tutte le altre leggi, ragion per cui... Eh, chi ha scritto la Costituzione ha anche introdotto un organo, la Corte Costituzionale, il cui compito è, è quello di verificare se le leggi che arrivano davanti a lei sono o non sono rispettose della Costituzione e se non lo sono il compito della Corte è quello di dichiararne l'incostituzionalità e di eh, far necessare gli effetti e cioè, possiamo dire in un altro modo, se volete anche un po' così da strada, buttarle via. E, è il punto di riferimento la Costituzione, di tutto il sistema delle nostre regole, che non sono soltanto le leggi, eh, gioca un luogo secondo me anche importante la consuetudine, è prevista come fonte del diritto alla consuetudine. Non ci sono soltanto le leggi. E, e la Costituzione è proprio l'organizzatrice del sistema. Essendo essa stessa un sistema, l'ha richiamato anche almeno un paio di volte il professor e questo senso del sistema, della corrispondenza, per esempio, dell'articolo 34, che è quello che parla di istruzione, con il principio fondamentale che a mio parere sta nell'articolo 3, che è il riconoscimento della dignità universale e quindi il bando assoluto della discriminazione. Ecco, eh, cosa mi è successo in questa prima parte, prima, insomma, facciamo seconda, perché prima ho studiato, poi sono entrato in magistratura, io mi sono dimesso poi, 15 anni prima della mia 14 e qualche mese prima della mia scadenza naturale. Eh, sarei andato in pensione a 75 anni, sono andato a 60, quasi 61. E ho avuto, sto avendo, diciamo così, una terza vita. Ecco, la mia esperienza da magistrato, e anche quella di questo altro pezzo di vita, è, mi ha sostanzialmente eh, obbligato, direi a scrivere questo libro, perché tante tante volte io ho potuto constatare quanto esistesse di differenza tra quel che sta scritto nella Costituzione e quel che succede, che ho ritenuto che fosse necessario cercare di ehm, stuzzicare, sollecitare, attirare l'attenzione su questa eh, separatezza Uh, su questa, veramente, delle volte è addirittura quasi un'antinomia, no? Tra quel che dice la nostra prima legge e quel che a volte il legislatore. A volte noi facciamo di uh, assolutamente sconnesso e molto spesso di contrario a quel che dice la Costituzione. Eh, per fare un esempio, no? il professor Sarkibeschi ha detto la seconda parte, oltre alla prima, anche la seconda parte dell'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Insomma, voi qui non avete avuto le elezioni una settimana fa. Eh, io le ho avute. Il, quasi il 60% delle persone si sono astenute dal votare. E allora vedete come, il libro l'avevo già scritto, no? Eh, questa è una specie di, di, di, di riprova del fatto che, ebbe, assumersi la responsabilità di esercitare la sovranità è una cosa che non piace tanto. Poi magari con tutte le scuse possibili e immaginabili, però non andare a votare significa non volersi assumere la responsabilità di esprimere la propria voce. Che se a qualcuno non piace nessuno di coloro che si presentano? Ah beh, fa bene a non votare nessuno. E però io credo che sia veramente obbligatorio dal punto di vista proprio dell'accettazione del sistema, esprimerlo, attraverso la propria partecipazione. Ci si reca alla propria sezione elettorale, si prende la scheda, si evita di compilarla, o le, la si annulla anche, perché ogni tanto qualcuno, forse delle volte, chi lo sa, il sospetto, non si fida che mettere dentro una scheda bianca poi rimanga bianca, allora la si annulla e si fa sapere che ci si è alzati, si è camminato, si è arrivati e si è espressa la propria opinione, che è qualcosa di più di un'opinione, perché il voto è il luogo, è lo strumento attraverso il quale si delegano le persone a esercitare l'amministrazione della società. Guardate che non succederebbe così, no, delle volte succede anche nei condomini, purtroppo. Stavo dicendo non succede così, diciamo succede molto meno nei condomini. Eh, perché lì è, è più immediato il rapporto, no? E eh, se l'amministratore non va bene, eh, lo si tiene sotto controllo. Perché? Perché è più diretto anche il rapporto tra le spese condominiali e chi lo sopporta. Eh, io credo che sia necessario proprio indispensabile indispensabile se si vuole che il nostro sistema funzioni la costituzione conoscerla eh, che non vuol dire imparare la memoria eh? vuol dire conoscere il sistema e applicarla e conoscerla Partendo dall'inizio, vedete, la Costituzione, eh, tu vuoi che dialoghiamo o, Gustavo, vado avanti? Eh no, ma cioè, anch'io, delle volte ho una responsabilità così, <ride> mi viene da scappare delle volte dalla responsabilità, che sia nelle mie mani tutta la... Adesso mi lo Sì, no di più. Per riprendere questo va bene <ride> ma se vuoi puoi farlo anche adesso dai. no, dopo, dopo, dopo per osservare la Costituzione credo che sia assolutamente necessario riuscire a capire perché l'hanno scritta così perché guardate che fino al giorno prima in modo figurato se volete è, è, lo stare insieme era completamente diverso Stavo vedendo, ho finito di, di vedere ieri una, una, una serie televisiva che parlava di una signora, di una ragazza, che proprio qui a Torino eh, aveva studiato. Si era iscritta... Eh, esattamente. Ti sembra? Ti sembra? Poi, era la vada di... andare a Ma prego, beh, era di qualche decennio prima dell'entrata in vigore della Costituzione, però attenzione, perché così la, la, la cultura generale era ancora quella. Se ci sono voluti 27 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione per modificare l'articolo 144 del Codice Civile che diceva e ha continuato a dire per 27 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il marito è il capo della famiglia e la moglie deve seguirlo ovunque fissi la residenza. Ecco, è intervenuta su questo, su questo tessuto legislativo la Costituzione. Per stare alla differenza di genere era reato l'adulterio femminile e non l'adulterio maschile. Allora, ma come mai, perché gli è venuto in mente di scrivere una Costituzione che invece all'articolo 3 dice, principio, l'uno e il due stanno prima come numeri, ma stanno dopo come logica, come sistema, che tutti quanti noi siamo importanti come gli altri e che in conseguenza basta discriminazione. Questo bando della discriminazione che è stato invece il principio aggregatore della società fino a quel momento. Non dimentichiamoci che le leggi razziali precedono la prima legge razziale, perché poi sono andati avanti fino al 1942 e anche oltre nella Repubblica di Salò, ma la prima precede di otto anni l'inizio eh, della scrittura della Costituzione e di dieci anni l'entrata in vigore della Costituzione? Perché gli è venuto in mente? E se noi non riusciamo a capirlo, ma perché mai dovremmo seguire la Costituzione? Perché mai dovremmo dire, eh, sì, è necessario che ciascuno sia degno come gli altri? lì io credo che bisognerebbe lavorarci e il punto di partenza sta nel cercare di entrare nella mente di coloro che la Costituzione hanno scritto e per entrare nella mente di coloro che la Costituzione hanno scritto beh è necessario guardare la loro vita pensate che rilievo ha avuto per loro la bomba atomica. Io eh, che, vedete, cioè sono abbastanza avanti negli anni. Beh, quando sono nato la bomba atomica c'era già. Ci sono i terremoti, c'è la bomba atomica. E ci sono le pandemie, c'è la bomba atomica. Beh, insomma, come se si trattasse quasi di un evento naturale, c'è cioè la bomba atomica. Per loro no. È successo che un giorno, nell'agosto del 1945, il mondo ha appreso che era stata creata un'arma tanto potente da fare in un attimo quel che prima avrebbe richiesto anche degli anni. In quale contesto? Dopo sei anni? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Sei anni di guerra. Che loro, quelli che hanno scritto la Costituzione, quasi tutti, avevano sperimentato anche da adolescenti o da bambini, perché c'è un ostacolo di 21 anni, dalla prima alla seconda guerra mondiale. E sono andato a, a vedere l'età dei costituenti e tanti, sono nati prima del 1900, nel secolo precedente. Il tutto vivendo il periodo in cui eh, programmaticamente sono stati uccisi a milioni coloro che non erano graditi al potere di allora. È per questo che di fronte alla domanda ma come possiamo avere un futuro? La risposta è stata e un futuro possiamo averlo soltanto se bandiamo la discriminazione. E allora se vedete la Costituzione è scritta così non soltanto, c'è qualche sbavatura, è eh, per carità. Era anche 75 anni, quest'anno è il 75esimo anno dall'entrata in, dall in vigore della Costituzione qualche sbavatura c'è però dato il principio tutte le persone sono degne quanto le altre si traggono le conseguenze l'Italia, articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo dell'uomo e della donna nel senso che l'uomo è human being essere umano ragion per cui e eh, questo qua <ride> una rima, cioè, di, di, volevo vedere la l'avvocatessa la, la, poetica cosa ti avrebbe detto <ride> è una provocazione hai provocato è una mia un'interpretazione. <ride> No. No, no, no, ma figurati, adesso io devo smettere perché sennò no, perdo il treno e poi mi nervosisco, se perdo il treno. No, non devo. Eh, non devo, so, certo, però sai che il dovere essere l'essere hanno degli impicci ogni tanto, stiamo parlando di quello. E siccome tutti quanti sono degni nello stesso modo, allora la scuola è aperta a tutti. E siccome tutti quanti eh, sono degni quanto gli altri, allora il domicilio di tutti è inviolabile. Poi c'è un problema che sta prima, consistente nel fatto che magari non tutti hanno il domicilio. Per quello però che la Costituzione all'articolo 36 dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione che garantisca a lui e alla famiglia una vita libera e dignitosa. Vedete come tutto si lega per fare in modo che diventi vero quel che dice l'articolo 3. È lì la Costituzione. La Costituzione si realizza nel momento in cui l'articolo 3, primo comma, diventa vero. E allora io non posso dire che mi sono divertito perché è pesante questo lavoro di andare a cercare di evidenziare per gli articoli più importanti ce ne sono anche di importanti che non compaiono nel testo perché sarebbe stato troppo complicato non so per esempio avrebbe meritato secondo me l'articolo 111 che è quello che riguarda il cosiddetto giusto processo e però sarebbe stato troppo tecnico e quindi ci si sarebbe anche persi eh. ma è per quello che sono andato a a cercare di evidenziare quali sono proprio le discrasie che esistono tra la Costituzione per come è e la Costituzione per come l'abbiamo fatta. Perché attenzione, eh? e se eh, la società continua a essere verticale, se continua a essere discriminatoria, siamo tutti a rischio. Siamo tutti a rischio. E credo che delle dimostrazioni ce le abbiamo continuamente. E io condivido molto quel che diceva Gustavo prima, il professor Zagrebreschi, quando diceva, ebbene, insomma dobbiamo anche stare molto attenti a come la trattiamo, la Costituzione. Perché è, è, ha bisogno di essere considerata per quello che è. E invece, da una parte viene tirata, da un'altra parte viene negata, e poi la si porta in giro ovunque, la Madonna Pellegrina, eh, la Madonna Pellegrina. Sì. Per cui eh, a, a un certo punto, se, se, senza, attenzione, senza che generalmente la si conosca, io credo che anche no, lasciamo perdere perché se no non va bene e eh, eh no perché mi, mi veniva da pensare che anche ne, nell'ambiente che è, è chiamato a, a praticare la Costituzione professionalmente ma non lo so se tutti la conoscono o la conoscono per davvero a me era successo una volta quasi, quasi 50 anni fa eh, voi non so se sapete che i magistrati, quando entrano in magistratura, fanno un periodo di tirocinio, che dura adesso, durerebbe un anno sei mesi, però, siccome ci sono pochi, queste robe sono, dura un pochino meno. E allora eh, io eh, curavo il tirocinio, e cioè l'apprendimento delle prassi, eh, di, eh, ogni tanto arrivava un uditore, allora si chiamavano così i, i, i, i Mott adesso si chiamano magistrati ordinari in, in, in tirocinio, allora si chiamavano uditori giudiziari. Non è cambiato niente salvo il nome, noi abbiamo una passione a cambiare i nomi, eh, le celle si chiamano camere di pernottamento, ma sono uguali precisi identiche a prima. Eh? Noi abbiamo questa, questa ehm, convinzione che le parole abbiano un'efficacia evocativa tale da riuscire anche a cambiare la realtà, le celle sono come prima. E eh? allora avevo chiesto di studiare un aspetto che secondo me era costituzionalmente molto rilevante e aveva fatto un ottimo lavoro. Questa eh, eccezione di eh, incostituzionalità arriva davanti al tribunale e il pubblico ministero di turno la prima cosa che fa rinuncia a presentare l'eccezione. Dico anche ne, nell'ambiente giudiziario, non è che sempre la Costituzione sia osservata come dovrebbe essere. E ci sarebbero anche delle voci non così... vabbè, lasciamo perdere.